La musica libera, libera la musica. È il concorso musicale per artisti emergenti organizzato dalla regione Emilia-Romagna. Politicamente scorretto vi invita alla premiazione della sezione Free Music No Mafia. Ci sarà anche il concerto di Gamon e conduce Paola Maugeri. Vi aspettiamo il 1 dicembre 2015 alle 21 alla zona Roveri Music Factory di Bologna.